Chiaramente ribadisco il voto favorevole della maggioranza 5 Stelle e spero anche delle opposizioni. Eh, ripeto, sono linee di indirizzo, eh, parliamo di terre da, eh, e rocce da scavo provenienti da cantieri di Roma Capitale che sono utili per altri siti sempre di Roma che fanno parte di Roma Capitale in cui c'è una richiesta, guardate tutt'oggi ci sono già altre richieste per terra c'è fame di terra a Roma Capitale, quindi eh, facciamo in modo che si inizi da qui a lavorare perché eh, si abbia eh, questo utilizzo delle terre, come le chiamo io, buone, cioè quelle che sono state caratterizzate, che si possono usare, per far sì che invece non vadano ad appesantire invece le discariche. Grazie.